Carissimi amici di Cultura Web TV, benvenuti all'appuntamento con l'intervista. Ed oggi abbiamo qui con noi un personaggio incredibile. <ride> Addirittura? Eh sì, incredibile, perché è molto eclettico, a quanto pare. Poi ho letto una sorta di biografia che mi hai mandato, eh, col, in, col tuo intervento sui ragazzi della terza C, eccetera. Allora, sì. Alessandro... Carletti Orsini accento romano, doc, quindi proprio, eh? romano, doc Romano nato al Fate Bene, Fratelli. Sì. Eh, poi vivo a Chieti, però insomma, sono, sono di nascita romano. Ti trovi a Chieti in questo momento? Esatto, sì. Ah, bella, bella cittadina! Sono stato qualche anno fa. Allora Music Force, peccato? Ecco il logo. Lo apporremo nel, nel video. Via Cilea 20 sessantase cento che cos'è la Music Force, chi è Alessandro Carletti Orsini? Che cos'è questo cd che mi ha mandato? Eccolo qua, ve lo faccio vedere che è bellissimo <ride> non sono io quella. in copertina, eh? eh Assolutamente, eh. ci cioè sono più capelli qua, quindi non credo esatto, che beh, ma è solo per Però quello. Vuoi tu perché... sei questo per il... e aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, eh? aspetta, guardate un po', ci somiglia? Sono io. Secondo me è lui è l'originale, eccolo qua. E ci sono, sono, io, sono io. Eh, nove brani: Preludio alla Luna, Il Sapore della Luna, Godi e Tamo. No, Agosto. No, Dalmazia e me ne vado via. Il sapore della luna, due, due cose, io sono eternamente felice. Mi è piaciuto, l'ho sentito un paio di volte. Il sapore eh. della luna, che sapore ha la luna? Allora Aleco, perché credo che sia un po' l'anagramma. Eh, di Alessandro... un po' la crasi di Alessandro Carletti Orsini, che era troppo lungo, allora sono lasciato Ale ah, sì, e le inserisce il Una, crofica, una, una crofica, fatto. Al, Alessandro Carletti Orsini. Che allora, tu oltre a, a, a motivare, incentivare e promuovere artisti, suoni, canti. Allora, prima mi hai chiesto che cos'è la Music Force. La Music Force è un'idea che è nata a me e ad Emanuele Laplebe nel 2006. Abbiamo fondato un'associazione, perché lui era un, um, un artista, chitarrista, cantante, eccetera, eccetera, che è sempre stato da questa parte della scrivania e decise di mettersi da quest'altra parte della scrivania, cercando di dare aiuto a chi non... Eh, non poteva riceverlo perché ci sono certi, certi canoni nel mondo musicale che ovviamente ti impediscono di realizzare sogni, di, di, di realizzare aspettative, di, almeno di provarci eh, avendo lui vissuto mh, la parte veramente artistica ha detto facciamo una cosa ecco questo è il cd bellissimo la copertina comunque è molto bella eh? devo, devo dire mi è piaciuta parecchio e, mh, quindi mettendoci da quest'altra parte ha detto adesso voglio dare una mano a, a, a tanti artisti che magari non hanno queste, queste possibilità. E noi ci conosciamo da parecchio tempo perché poi lui gestiva, gestiva dei locali sempre, sempre a Chieti e ci siamo messi insieme, ci siamo inventati la promozione discografica eh, diventando etichetta discografica, organizzando eventi sempre culturali nella città ma anche altrove e quindi abbiamo iniziato a, a dare spazio a tanti artisti. Questo nel lontano 2006. Mm. Poi nel 2020 io mi sono impazzito e <ride> ho pubblicato il mio primo album a sorpresa, non lo sapeva neanche lui perché <ride> doveva essere una canzone sola, l'ultima generazione felice, mm. e, um, una sorta di regalo di compleanno per i 70 anni di mamma con tanto di festa a sorpresa, solo che la canzone era pronta più di un anno prima e allora con l'arrangiatore Andy Micarelli ho detto ah, guarda a questo punto io ho già delle cose scritte. Proviamo a fare qualche altro pezzo: 2, 3, 4, 5, è uscito un album di 10 pezzi. Eh, l'ho pubblicato a gennaio 2020. Poi, ovviamente, è scoppiata la pandemia, perché ovviamente per non farmelo promuovere è scoppiata la pandemia. Eh. <ride> Però devo dire invece che è andato molto molto bene perché io non l'ho messo mh, in vendita sui, sugli store digitali, eh, ma l'ho messo in vendita solamente fisicamente e ha avuto un ottimo, un ottimo riscontro e anche qualche, qualche buona critica anche perché nel disco io ho scritto non ho fatto ehm, nessun artificio sulla voce sull'intonazione eccetera eccetera l'ho voluto lasciare puro così com'era con tutti quanti i difetti e, e questa cosa ovviamente è piaciuta a molti, molti giornalisti molti recensori che hanno detto guarda finalmente uno che ha il coraggio di, di lasciarsi esattamente così com'è perché molta gente invece fa tanti ritocchini eccetera eccetera poi magari la senti dal vivo e sembrano due cose totalmente diversi se io dovessi cantare canterei quei brani esattamente come li sentite nel, nel disco poi eh, la vena artistica stando in, in lockdown ha continuato a progredire e allora ho scritto altri, altri pezzi e il 9 aprile che è il giorno dopo il mio compleanno eh, è uscito questo secondo disco Il Sapore della Luna che è il secondo è il secondo sì che poi come dici tu, come introduzione ho, ho utilizzato molti eh, molti riferimenti agli anni 80, anche televisivi, filmici. Eh, ho notato, sì, interessante. No, no, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ma la copertina, la foto da dove è tratta? Dove, dove è ambientata questa cosa? Allora, la copertina è tratta dal, dal videoclip, Quello, quella è la piazza del municipio di Terracina. Ah, Terracina eh, questa Terracina. è la protagonista. Ecco. La, la, la ragazza è la protagonista del videoclip insieme a tanti altri ragazzi e mi è piaciuto così tanto questo fermo immagine eh, che, che l'ho voluto utilizzare non ho messo me in copertina mi sono messo sul retro eh, perché veramente mi piaceva questa, questa cosa è, è anche è, è artistica, e storica perché è un centro storico quello ovviamente di, un, di una piazza importante di una città che a livello storico è molto molto importante insomma tutta la paia di ulisse quelle, quelle zone lì veramente a livello storico tra greci latini eh, eccetera eh, è veramente molto molto molto Beh, importante ho trovato interessante mi piace molto no, questa affermazione che fai sul discorso della promozione artistica tu hai detto poco fa insieme a questo mio amico socio insomma di percorso culturale sì. e musicale dice volevamo dare una spinta una mano agli autori emergenti e' è la stessa cosa che poi ha motivato noi quando ci infilammo nel percorso come associazione culturale, nel percorso della promozione eh, degli artisti emergenti e non. Eh, e anche lì ti confermo che quindi non solo il discorso legato alla, alla musica, all'ambiente musicale, ma anche quello editoriale della letteratura, è la stessa cosa, cioè ci sono delle porte che sono sempre chiuse, quindi molti autori non trovano spazio per la pubblicazione, soprattutto in settori particolari come quello della, come quello della poesia, per esempio. È difficile sì. trovare una distribuzione, eccetera. Poi alla fine, finalmente, con l'avvento della banda larga degli e-book, e della possibilità anche di pubblicare online, no? questo vale pure per la musica, è una cosa stupenda. È chiaro che in Italia abbiamo ancora il monopolio della SIAE, speriamo che si riesca, perché insomma, a livello di Unione Europea stanno provando, perché qui c'è il bollino SIAE, eh? tra l'altro, eccolo qua, questo assolutamente. Lo sì. dove, dove si può trovare? Il disco si trova in tutti i negozi fisici, ecco non negli store digitali, però se uno volesse comprare il disco di Aleco il sapore della luna può andare su Amazon ad esempio ma può anche andare alla Mondadori o alla Feltrinelli o qualsiasi negozio che esiste ancora nelle, nelle città però se va su Spotify non lo fa bellissimo, e qui abbiamo anche un altro, un altro cd inviato alla stessa casa editrice musicale mm -hmm. eccolo qua, bellissimo, Giulia Luzzo, Giulia cambio, Luzzo sì. cambio canale interessante e quindi adesso a cosa stai lavorando? Adesso stiamo lavorando all'uscita di, di alcuni artisti perché noi siamo stati fermi effettivamente per un anno e tre mesi ah. e abbiamo ripreso la pubblicazione dei dischi ad aprile di quest'anno. Infatti il 2 aprile è uscita Giulia Luz, il 9 sono uscito io, il 14 maggio è uscito Ernest Law, venerdì 4 giugno ehm, il disco di Daniele Mammarella che è un chitarrista fenomenale, sì. il 25 giugno abbiamo Amedeo Giuliani, un cantautore pescarese fantastico, un po' alla De Andrè, così veramente bravo, che ha collaborato con Cusminac mm. pure, con Duccio, che è un comico abruzzese molto molto forte, che ha fatto dei programmi anche con Renzo Arbore, e a luglio abbiamo il disco del rocker di Legnano, che si chiama Giuseppe Calini, quindi per fortuna io sono contentissimo che, che si stia vivacizzando tutto quanto, sempre in attesa anche eh, de del settore live che torni alla normalità, perché eh. non è ancora tornato effettivamente alla normalità il settore live. Beh, è questione di giorni credo, insomma sta cambiando tutto. Quindi. Mezzo, ci si speriamo. può spostare, ci, si, si può mangiare anche all'interno dei ristoranti stanno esatto. cambiando un po' di cose a livello internazionale si spera che questo riporti anche molti artisti a, ad esibirsi tranquillamente e con un pubblico eh, fisico e non virtuale esatto, questo è bellissimo esatto. poi a un certo punto hai detto vabbè ma voglio cantare pure io perché devo stare lì cioè, a, a fare l'editore? Voglio cantare. E hai colto l'occasione per questo anniversario di tua mamma, che è bellissimo sì. come regalo, credo l'ha apprezzato? Sì, beh, certo. Eh? Non se l'aspettava. Eh, lei. Quindi. Ma tu già cantavi, però? Già... No, non, non avevo mai cantato. Oddio, cioè, se, se, se parliamo di, di fare karaoke sotto la doccia, eccetera. sì, canto da, da quando ho 5 anni perché comunque in casa mia ci devono stare tre stereo almeno, se no non posso, se no mi manca l'aria, cioè io ce cioè, n'ho uno in salotto, uno in camera da letto diciamo, matrimoniale e uno nella camera che avevo mh, quando, ero, quando ero ragazzo, insomma che, che stavo là. Quindi sono tre ambienti dove ho sempre lo stereo e in più legati a questi due stereo ho eh, due... Mh, Due lettori a parte di vinili, quindi ho un uno, uno stereo col vinile incorporato, poi ho una fonovaligia e ho un eh, lettore solamente vinile che si attacca allo stereo, quindi sono coperto in ogni Io entro dentro casa accendo la musica, prima ah, cosa. È come avere una flebbo con l'USB sì. no? attaccata. Esatto. Allora, esatto. noi vogliamo ringraziare Alessandro Carletti Orsini con questo sapore della luna, assaporiamola questa luna. Il CD lo troviamo in tutti gli store, come ha, ha detto Alessandro: Il Sapore fisici. della Luna, ecco, fisici, fisici, quelli fisici. Aleco è il titolo, cioè il nome dell'autore: Il titolo è Il Sapore della Luna, Preludio alla Luna, eccetera. Come vedete, insomma, è straordinario che poi alla fine scopriamo è, mh, nuovi talenti così come sono rimasto sorpreso quando ho sentito il CD di, di, di Giulia, perché poi alla fine uno quando sente dire, ah ma sono nuovi talenti, dice vabbè ma chi, chi sarà, chi non sarà. Poi invece scopri dei musicisti, così come avviene anche nel campo della letteratura, scopri delle persone che sono incredibili e che, sa, che hanno una voce bellissima e, e che cantano divinamente. Grazie a te Alessandro. Allora dico un'ultima cosa, già cioè che ci siamo. Prego. Allora, sul sito Musicforce.it ovviamente si trovano tutti quanti gli artisti, si trova anche Aleco. Per seguire Aleco basta andare su Facebook e scrivere Aleco. Insomma, eh, si vede questa copertina o si vede la faccia mia. e... E, e ovviamente ci saranno tante novità che uno vedrà tramite sito, tramite social e tutto. Tra l'altro, collegandoci al discorso che hai detto tu, eh, ti rubo un ultimo, ultimo momento: eh, legato a Terracina e, alla, e al discorso letterario, io tramite questo disco sono riuscito a conoscere, sì, ho conosciuto eh, Amedeo Celilli, che è il. Eh, l'autore del libro I fantasmi di Terracina, che poi ti presenterò perché è qualcosa di fenomenale, bellissimo, che è un libro che narra le storie reali dei fantasmi che, eh, che la gente racconta proprio, proprio in quella città e, e sta cercando di fare un discorso legato a tutte quante le città quindi una sorta di ragnatela. Assimilando, assimilando eh. un po' di tra leggende, storie e, e via di Esatto, esatto, perché poi magari ogni, ogni città avrà la sua, eh, mm. la sua storia da raccontare e questo libro. È un, un insieme di capitoli che io ho letto e veramente sono rimasto stupefatto da, da, alcune, da alcune cose, perché non è un libro di terrore, ci sono alcune cose che mettono paura, ma ci sono altre cose che mettono, che mettono gioia e voglia di vivere, perché i fantasmi non sono solamente eh, cose, eh, cose terrorizzanti, ma possono essere anche il, lo specchio di qualcosa che ci sta proteggendo, no? In quel caso, vai. quindi eh, ho collegato Terracina con, con il disco, la canzone che ho fatto a questa cosa qua ed è stata bellissima e questa, questa è la condivisione vera, ecco. eh, scambiarsi le opinioni, scambiarsi e poi vedi, vai a scoprire veramente certe cose che magari non ti saresti mai aspettato. È bello, anzi è fantastico per, per, perché poi scopriamo nel campo artistico che c'è tutto un mondo. Di artisti che a volte operano come fantasmi, restano dietro le quinte, eh, poi all'improvviso esatto. c'è qualcuno che gli dà una mano e, ed escono allo scoperto. Ed è quello che accade con Music Force. Grazie a te, Alessandro Carletti Orsini, e grazie, a te. grazie per questo regalo splendido. E quindi vi invitiamo a conoscere Alessandro Carletti Orsini, ma anche avvicinatevi a Music Force musicforce.it, il sito della casa editrice musicale, dove scoprirete tanti talenti. E quindi questo è un arrivederci alla prossima puntata con l'intervista. Ciao a tutti. Ciao ciao.